Buonasera a tutti, io sono Pietro Attati, un membro del Parma Limer Sizal Group, anche se adesso purtroppo non vivo più a Parma. Ehm, sono un 7 certo anni che frequento questo, questo circolo da quando sono arrivato qua, e non ho una formazione informatica, sono un chimico farmaceutico, ma molto molto appassionato di informatica, quindi passo gran parte del mio tempo al computer, a, a smanettare. A a fare delle cose. Sostanzialmente il mio interesse principale in questo momento è l'Atec perché mi trovo spesso nel mio lavoro a dover fare mh, dei report, dei protocolli, delle standard operating procedure, qualsiasi cosa che abbia a che fare con della documentazione cartacea. Il flusso di lavoro sicuramente sulle grandi quantità è un flusso di lavoro che viene snellito nel tempo man mano che lo utilizzi e che ti permette delle potenzialità delle interattività che sono fuori dal, dall'ordinario con poco lavoro poco lavoro ma quando sei andato ovviamente a regime la curva di apprendimento iniziale almeno per me che sono un'autodidatta dallo zero assoluto eh, è stata un pochino um, più difficile di quello che si possa immaginare rispetto a un qualsiasi editor come può essere un Open Office, un LibreOffice o un Microsoft Office, quello che ne avete voglia. Però sicuramente capita la logica, il grosso del lavoro lo fa lui e tu ti concentri su quello che devi scrivere, sul lavoro che tu devi svolgere e non su come lo devi immaginare, come lo devi trattare e come lo devi presentare al pubblico. Um, parleremo, faremo una breve introduzione con dei piccoli cenni un pochino di base per farvi vedere come si costruisce un preambolo di un documento o un primo documento poi vedremo un CV, una tesi e la, che sono cose che ho fatto anche l'anno scorso anche se quest'anno le ho dettagliate un po' di più quest'anno ho introdotto le presentazioni in Vimer infatti questa è una presentazione di Latex in Latex che è la cosa più rognosa del mondo perché scrivere il codice col codice è qualcosa di, di, da folli. E poi vi ho lasciato una serie di link, di mm, suggerimenti su dei libri eh, fruibili gratuitamente dal web, dove potrete avere tutto il know-how necessario per partire da zero e arrivare a dei livelli comunque molto buoni. Tech nasce come motore nel 77 da Donald Nutt, professore di informatica a Stanford. Nel 1982 eh, viene pubblicato e divulgato alla comunità e poi da allora inizia a riscuotere un successo discreto e quindi ad essere costantemente aggiornato. La versione con cui si sviluppa ancora tutt'oggi è datata 2009, anche se è in fase di test la versione di Latak 3 che dovrebbe essere pronta, però siccome vengono rilasciati soltanto i sorgenti stabili, inclusi nelle distribuzioni soltanto delle eh, release veramente molto stabili ancora, nonostante sia funzionale completamente non è stata rilasciata in modo ufficiale l'ultima release eh, è un programma ovviamente di composizione tipografica forse in questo differisce dalle, mh, dalle suite office, open office libro office e quante più ne conoscete perché lui si occupa della parte tipografica di generazione del documento è un HTML dei documenti cartacei se vogliamo vedere infatti quando ho visto prima la presentazione di Alfredo ho visto che la nuova release di HTML5 eh, ha degli elementi comuni con gli item, i subitem e quant'altro con, con i nuovi tag HTML che richiama moltissimo L'idea è il modo di suddividere i documenti di, di LaTeX, soprattutto la nuova versione degli header, dei raggruppamenti all'interno degli header, sono un'idea che viene da, da lontano, da più di 30 anni fa. L'Amport sviluppa LaTeX ehm, aiutando ehm, Nutras a finire di sviluppare il suo motore tech, dopodiché nell'85 viene rilasciata la prima release stabile. Eh, nel 1994 eh, viene aggiornato ehm, e vengono implementate delle nuove funzioni aumentando di molto le performance, soprattutto della fase di compilazione e, e da lì nasce LaTeX 2 Epsilon, Epsilon, Epsilon eh, Come dicevamo, dicevamo prima, LaTeX 3 è la prossima release eh, Non è what you see, what you get eh, viene utilizzato un metodo che, che è il detto della composizione asincrona ossia tu scrivi il testo con il linguaggio, dopodiché passi il linguaggio al compilatore il file viene compilato in un secondo momento e in fase di compilazione viene generato prima il PSC, cioè il file Postscript e poi il file PDF che tu puoi visualizzare a schermo quindi vengono separate anche le due fasi volendo uno potrebbe anche compilare soltanto il file PS però questa è una semplicezza ci permette di concentrarci come vi dicevo prima sul contenuto perché quando tu hai un workflow di lavoro stabile definito in cui tu utilizzi determinati modelli funzionali che hai messo a punto preventivamente ti devi soltanto preoccupare di inserire il testo ehm, perché tutti quanti gli altri markup ce l'hai già dentro e mh, effettivamente io trovo che il risultato in latte, come potete vedere già dalla presentazione, anche se è un po' tagliata, io qui non ho, non ho fatto niente io non mi sono inventato gli effetti, non ci ho messo dentro eh, le, le barre colorate non ho, non ho fatto tutta la grafica di questo documento, ho scritto quelle quattro cavolate che adesso vi sto raccontando e tutto il resto se ne è preoccupato lui cioè mi ha fatto il layout, mi ha messo l'indice al lato qui è cliccabile posso navigare all'interno del documento mentre chiacchieriamo, posso far vedere una cosa avanti poi ritornare indietro eccetera mi segue mi ha messo i titoli delle slide da solo mi ha messo il logo in alto da solo semplicemente con, con un piccolo comando e quindi ha fatto tutta la parte eh, taglio un po' se ci riesce meglio sono lo stesso quindi tutta la parte visiva, pure il menu sotto lì, sono tutti, quanti, tutti i tastini in basso per una navigazione all'interno della presentazione sono stati generati in automatico, io non ho fatto assolutamente niente. Quindi semplifica molto il lavoro, semplifica molto il workflow, eh, vi, fa, vi permette di lavorare e basta, vi dà degli indubbi vantaggi, però la curva di apprendimento iniziale è ripida. Per installarlo, l'APEP è un multipiattaforma, gira su Windows, Linux, Mac, FreeBSD, Solaris, su quello che ne avete voglia. Ehm, ognuno ha i suoi metodi specifici di installazione, ehm, ovviamente io mi adeguo alla massa, per Ubuntu e le Debian-based ci sono un sacco di pacchetti di installazioni che potete fare. Il principiante è un sudo apt-get install text full, butta dentro tutto, installa tutto e siete sicuri che non vi mandano dei pezzi, eh, anche se è un'installazione molto onerosa sicuramente, siete sicuri che dopo vi funzioni tutto non vi dia dei file not found o delle altre cose. Allora, avendo capito che cosa è e che cosa ci permette di fare, abbiamo bisogno di un editor per scrivere il nostro codice, per scrivere i nostri testi e la domanda è che cosa usiamo, usiamo quello che ne avete voglia, quello con cui siete comodi potete usare da un notepad di windows a un leafpad, a un nano, un V, un edit, quello che vi fa piacere un editor specifico io consiglio Kyle, che in realtà è un po' un problema perché si vede un sacco di dipendenze di KDE dietro io uso KDE quindi questo non mi crea dei grossi problemi però mh, penso che sia attualmente in ambiente Linux uno dei migliori editor per linguaggio LaTeX esistenti sicuramente il più comodo è quello che si interfaccia meglio anche con un'altra serie di tool come possono essere k -Tech per la gestione della bibliografia o, o altri tool specifici che poi eh, vedrete quando avete le necessità di fare delle cose un pochino particolari Ocular è viene tirato giù in automatico come dipendenza dal client per la visualizzazione dei pdf ma come vedete sto proiettando senza utilizzarlo e comunque funziona alla perfezione non dà dei problemi particolari facciamo un documento non c'è niente di più semplice è html praticamente anziché il doctype noi gli diamo la document class specifichiamo il tipo di carta che utilizziamo e la classe che vogliamo usare per fargli capire che tipo di documento stiamo, stiamo facendo dopodiché ci sono una serie di pacchetti che fanno delle funzioni specifiche che richiamano, non lo so, l'input tag richiamano le lettere latine cioè le lettere accentate che in altre lingue non le utilizzano in inglese a noi serve la accentata, lei accentata, lei accentata eh, gli diciamo che stiamo scrivendo in italiano gli diamo una codifica T1 che sono una serie di font de, di default che abbiamo, poi iniziamo il documento, mi sono saltate le graffe, begin apri graffa, document, chiudi graffa, lo stesso, e, poi scriviamo quello che abbiamo bisogno di scrivere e chiudiamo il documento, fine, compiliamo e abbiamo già il nostro documento, lo, lo salviamo con l'estensione tech, lo compiliamo e ci genera il nostro documento sia PDF che PS. Che cos'è la document class? È un formato standard di documento che possiede delle caratteristiche eh, specifiche, intrinseche che eh, hanno delle rilevanze dal punto di vista tipografico cioè scegliere una classe article piuttosto che report piuttosto che book piuttosto che letter cambia drammaticamente l'aspetto, il setting del nostro documento in particolare, eh, vabbè, sono molto intuitivo se dovete scrivere un articolo userete l'altra article, report per fare dei report, dei sommari, delle pubblicazioni book per scrivere dei libri o delle tesi e letter per scrivere delle lettere poi qua abbiamo delle opzioni e qui ci sono le più svariate all'interno della document Plus, che vanno a definire come si deve comportare il compilatore quanti punti vogliamo il testo se vogliamo, che tipo di carta utilizzeremo se vogliamo il one side to side cioè vogliamo che stampi considerando che il documento verrà stampato soltanto fronte o se verrà stampato fronte retro, quindi lui riconoscerà e sposterà il testo permettendo un'agile un rilegatura senza trovare gli, eh, quelle sfasature durante la rilegatura che vi fanno trovare il testo traslato sulle pagine interne, o sulla, sulla volta bianca insomma. Quindi va a risettare tutto il documento in modo che sia ben allineato e che tenga a conto del fatto che noi dopo quel libro lo rileghiamo che è una cosa che normalmente con altri software è un pelino lungosa da fare, si fa lo stesso, però io qui gliela dichiaro, gli sto dicendo che quel documento lo stampa a fronte e retro, lui lo sa e me lo genera direttamente stampabile a fronte e retro, tenendo conto di questa cosa. Open-end eh, open-write, open questa è un'altra regola, dipende, classicamente, soprattutto nello scenario tipografico italiano, si usa l'open-write, i capitoli si aprono soltanto sulla pagina di destra nello scenario americano, lo sassone, si, apre, si usa l'open-end cioè il capitolo finisce la pagina precedente e inizia il capitolo successivo senza troppi problemi mentre noi lasciamo la pagina bianca per poterli aprire in modo ordinato tutti a destra una colonna, due colonne lo fa indipendentemente, se vogliamo la pagina col titolo, non la vogliamo, bla bla bla, eh, qua ci sono delle altre opzioni, siccome poi sarà, lo metteremo sul sito, lo lascerò per farlo caricare, vi vorrà vedere un pochino le altre opzioni, è inutile che le leggiamo tutte. News Package, eh, domanda, questa è annosa, anni con l'esperienza, eh, eh, vi dico, non è sempre semplice capire per il vostro lavoro che dovete fare, quali pacchetti vi servono da caricare per fare quel lavoro. Io, ancora tuttora, ogni tanto ho delle difficoltà a sapere quale pacchetto si deve caricare, eh, per cosa, so i pacchetti, a cosa, quali pacchetti mi servono normalmente, li carico, poi se devo fare una cosa particolare vado su Tan, su BULIT, cerco, e chiedo, e, e ci sono perché sono talmente tanti che penso sia quasi impossibile conoscerne, anche solo un 10%. Questi qua vi ho riportato a quelli più comuni che utilizzo praticamente quasi sempre, quando per un motivo, o quando per un altro, in base al tipo di documento. Ne avete una piccola carrellata e ehm, vedrete poi ci sono anche dei piccoli commenti che vi fanno capire questi pacchetti cosa fanno. Allora, partiamo con un curriculum. Mi sono trovato di, di fronte alla, al problema di fare il mio curriculum, purtroppo ultimamente capita sempre più spesso, eh, facciamo dei curriculum almeno una settimana eh, e quindi avevo bisogno di un modello strutturato che mi permettesse di non doverlo rifare ogni sacrosanta volta, di, di avere una strutturazione estetica semplice da, poter, da dover aggiornare soltanto le nuove rigole, le nuove esperienze professionali oppure tirar via delle cose, commentare delle cose perché per quell'azienda quella determinata attività è poco rilevante e quindi non voglio fargli sapere che ho fatto quel tipo di lavoro dieci anni fa allora mi sono posto un pochino la domanda quale classe uso, che modelli uso, come faccio eccetera Io ho individuato eh, Europe CV che è nient'altro che la classe che emula il formato Europass diciamo classico con cui tutti scaricano il modello e poi lo compilano su Word o su OpenOffice e devo dire che l'ho usato per un po' mh, sì, si riforma gli standard eccetera però ehm, ha un sacco di... lingua, multilingua, c'è un sacco di documentazione però non mi dava quella soddisfazione di avere un curriculum eh, snello, lineare con un buon impatto visivo che in due pagine attirasse l'attenzione di, di un HR manager per farci capire che lo guardasse in tre secondi e dicesse questo curriculum mi interessa. Allora ho girato un altro pochino e ho trovato Model CD che eh, attualmente utilizzo per tutti i miei curriculum, indifferentemente da qualsiasi azienda debbano andare come modello, poi cambio le parti in gioco. Partiamo dal classico, perché moltissimi eh, partiranno dal, dal documento classico, quindi dal, dall'Europass. Eh, ovviamente qui vedete nel, tutte quante una serie di comandi, oltre agli use package, che iniziano dopo, che si chiamano ECD. Sono dei comandi, dei comandi di classe specifici, che sono nella documentazione ufficiale, che permettono in automatico di inserire in un determinato punto del curriculum, con un, con un determinato carattere, in una determinata posizione, tutte le informazioni personali del candidato, queste sono le mie ovviamente, però ho fatto un go-in-colla terra-terra, dal nome e cognome, la via dove abiti, il numero di telefono, la mail, la cittadinanza, eh, data di nascita, eccetera, eccetera, eccetera, il trattamento dei dati personali, poi dopodiché seleziona la lingua e poi iniziano le sezioni vere e proprie che ti permettono di inserire a mano a mano, copiando il codice, delle nuove esperienze professionali da aggiungere sempre in modo ordinato. Quindi avremo un ECB section, esperienza professionale, da luglio 2011 fino a bla bla bla, ho fatto questo, il tipo di azienda, il tipo di impiego, eccetera, eccetera. Come vedete al di là del fatto che ha il primo impatto visivo, vedete delle graffe dappertutto, delle slash dappertutto, eccetera, ehm, avendo il modello a disposizione voi non dovete fare tutto questo codice, voi tirate giù quello che c'è scritto nelle graffe, al posto del mio nome mettete il vostro, al posto della mia data di nascita mettete la vostra, compilate e avete il vostro curriculum, con una, un aspetto estetico, estetico sempre riproducibile, sempre controllabile con la possibilità di commentare documentare, inserire cose nuove e avere sempre una, un bilancio estetico delle componenti a livello tipografico sul vostro foglio il risultato il risultato è il mio vecchio curriculum se lo trovo che dovrebbe essere uno di questi non so quale. Questo è il classico Curriculum in stile Europass. Permette di scegliere se volete la bandierina, se non la volete, se volete mettere la foto, se non la volete mettere, se ci volete mettere la firma. Io l'ho fatto con un PNG da tavoletta grafica. Dopodiché vi lascia tutto quanto in modo così ordinato, con questa lì, riga centrale che divide i cambi del, del modello da quelli compilati. E con il riquadro delle lingue eccetera e vi compone il vostro documento in modo assolutamente automatico. Cioè, voi dovete scaricare il modello, ca ca cancellate tutte le cavolate che ci sono scritte delle altre, dell'altra persona o del modello e mettete soltanto queste porzioni vostre. Cioè, non è che voi dovete farlo dallo zero, una cosa che succede un po', vi potrebbe venire detto, lo fai lo stesso con i modelli di office, di open office, eccetera sì, questo è vero, però la flessibilità e l'ordine tipografico eh, è differente è differente perché lui riconosce che quella è una sezione quella sezione non viene spezzata tra una pagina e l'altra, la sezione va tutta insieme, nel caso che quel testo lo allarga, lo mette all'interno della pagina, fa delle cose in automatico che anche se non le richiediamo, lui tipograficamente sa che sono poco estetiche tagliare, troncare, buttare da una pagina all'altra le informazioni e quindi si adatta in modo da avere un, un ordine interno che ci permette di eh, avere un risultato efficace. Poi, continuiamo. Model CB, che è attualmente il mio preferito, ma lo adoro proprio perché oltre al fatto di essere esteticamente molto più carino e molto più snello e permette di fare dei curriculum molto brevi che sono molto apprezzati attualmente stanno su il mio curriculum che prima era di tre pagine adesso sta in due con le stesse identiche informazioni senza tagliare le informazioni eh, questo abbiamo già detto è, è schematico, di semplice lettura sicuramente anche il codice è altamente customizzabile perché lo potete cambiare in vari modi eh, l'unica cosa qui la, la documentazione non è completa come quella di Europass sicuramente questo è il mio attuale modello che poi eh, uno potrebbe customizzare come ne ha voglia eh, qui, eh, vabbè, ci vedete i web symbol eh, embeddati dal, dall'HTML che è una cosa un po' carina che avevo fatto perché mi piaceva questa cosa qua e c'ha questa, questa semplicità Permette di. sono molto ordinate eh, riesce a dividere bene e avere un impatto visivo sicuramente efficace rispetto all'altro qui ci sono ad esempio questo qui è un foro che mi piace moltissimo questa, questa soluzione per le capacità e le competenze informatiche è, è suddivisa in questo modo qui in un Gcoin con le varie opzioni che elencano tutte le vostre competenze in modo molto ordinato senza dover scrivere delle grandi righe so utilizzare Word, so utilizzare Excel, so... poi non è mai vero perché non lo so utilizzare nessuno però ce lo scrivo nient'altro e quindi... e questo qui attualmente è il mio preferito permette di essere, di fare veramente un sacco di cose, un sacco di variazioni questo è il mio modello perché l'ho cambiato io così, l'ho semplificato molto ma si potevano fare anche delle cose carine con delle sfumature delle cose, tutto assolutamente in automatico. E questo era un piccolo escursus per, per capire come si possono fare anche delle cose un pochino divertenti. Top Tesi. Top l'ho usato molto. Ho scritto tutta la mia tesi di laurea, lo utilizzo ancora, ci scriverò la mia tesi di master adesso in febbraio. È un pacchetto italiano sviluppato se non sbaglio dal dottor Beccari del, del Politecnico di Torino sono degli anni ha una documentazione eccellente fatta veramente bene, in italiano oggi tutto e, e rispetto a tutte le altre, gli altri, le altre classi di tesi che ho trovato all'epoca questa è sicuramente una delle migliori, delle più performanti come vedete ha un sacco di, di chiamate specifiche facoltà, corso di laurea eh, relatore, secondo relatore, candidato, seduta di là, cioè i comandi sono proprio così slash relatore e ci butti dentro chi è slash secondo relatore ci butti dentro chi è dopodiché ha ah, un sacco di comandi pure per la... se vuoi l'interlinea, se non la vuoi eh, se ci vuoi il frontespizio, se non ce lo vuoi ecc. e questo è il, è il classico master file di, un, di una tesi di laurea questo è tutto il mio master file in realtà cioè questo è il master file della mia peschina, dopodiché ho aperto degli altri file che ho chiamato capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, capitolo 4, conclusioni, capitolo 5 e ci ho sparato dentro il testo, lui cosa fa? Da questo master file legge in quegli altri file e mi combina i vari capitoli, stop, finito, cioè niente di, di eclatante, proprio una stupidata davvero unica. I capitoli sono diciamo, semplicemente fatti di testo? Questo te lo faccio vedere direttamente così capisci. Okay. Io ho un master file, okay. che come vedi, eccolo qua, cioè il mio master file che si chiama prova tesi, è ancora in pro, ci sono lavorato tre anni fa ancora a prova okay. tesi, perché okay. <ride> è sempre in prova, <ride> eh, al cui interno c'è c'è cioè il codice che punta ai vari capitoli eccolo qua ho cioè le mie dichiarazioni non non non fai dei miei pacchetti dicono... eccolo ah, poi qua all'interno quello che richiamo, gli do la bibliografia e chiudo il documento dopodiché se tu prendi un qualsiasi capitolo mm -hmm. inizio il tuo capitolo gli dico che è il capitolo 1 gli dico che me lo devo buttare nell'indice e poi gli apro i paragrafi con le section gli do dentro il mio testo eccetera cioè è totalmente semplice ma veramente una cosa di una semplicità in un quando hai capito e eh, il risultato scusate è questo Questa è la mia tesi, dove ho generato il fronte con i, i crimini dell'Università dell di Parma, con le regole tipografiche dell'Università di Parma, cioè il mio indice assolutamente cliccabile, sia con i link interni che con i link esterni, generato da lui, non ho dovuto scrivere neanche una parola di quest'indice, dopodiché mi rimanda a tutti i miei vari capitoli clicco, vado qua, ho, la mia, ho il mio testo con le mie note cliccabili che mi vanno dalla bibliografia, eccetera eccetera eccetera cioè ha una... come vedi questo qua è stato fatto, se lo noti, è un uh, two-side, vedi quanto è spostato verso destra questo e quando è spostato verso sinistra questo è stato immaginato in modo che la rilegatura qui mangi tanto da qui tanto da qui ma non ci ho dovuto perdere del tempo io ho messo l'opzione tu sai cioè non è che se io gliela cambio adesso e lo ricompilo me lo fa one site un attimo non devo e, e, e sono sicuro che non si spagina il documento dopodiché tu vai a vedere le, le cose che a me piacevano moltissimo la bibliografia io non ho fatto la bibliografia per niente l'ho tirata giù da eh, Google Scholar eh, Science Direct perché mi tirava giù direttamente il file BIB che io inserivo al suo interno e lui mi dava la chiamata della bibliografia con il click per potermi scaricare l'articolo direttamente da Science Direct e mi metteva direttamente il riferimento quando io gli dicevo slash ref a quell'articolo lì. Quindi ti generava il numerino all'interno del testo, la chiamata bibliografica in fondo, cliccabile per poter scaricarti l'articolo. Eh e non hai fatto niente ti garantisco, tu non fai più niente perché kbibback ti, ti tira giù il file che tu copi in coli sorgente all'interno del file bib e lui se lo prende da solo gli devi dare soltanto il riferimento come lo vuoi chiamare pipo 1, Pippo 2, pipo 3 e lui fa tutto da, so da sé cioè tu non devi fare niente mentre prova a fare un lavoro del genere con qualsiasi io non dico che non è fattibile io dico che lì lo devi fare tu <ride> cioè io non lo voglio fare Che preferisco rimanere utilizzato e poi lo deve fare lui ma poi, dopo la tesi, vabbè, dovete scrivere altrimenti non vi serve a niente cioè se non, non l'ho utilizzato per fare un sacco di report, un sacco di articoli un sacco di cose durante l'anno non vale la pena fare l'apprendimento di una cosa del genere, se scrivete tre lettere l'anno, probabilmente al condominio, per dire che non vi va bene come stanno facendo la facciata, è inutile glielo dite a o su un pezzo di carta scritta appena uguale, però vi garantisco che se scrivete o dovete fare una tenuta documentale in un'azienda dove i documenti sono decine di migliaia, avere uno strumento potente come l'Atec, sarebbe, è il mio sogno, non succederà mai, almeno in Italia non succederà eh, va bene. adesso partiamo con l'ultima parte che è la novità di quest'anno queste altre cose più o meno, un po' meno, l'anno scorso l'avevo già detto quest'anno vi ho fatto vedere un po' più di esempi anche di codice con Beamer. Beamer è la classe che io ho utilizzato per farvi la presentazione di LATEC-LATEC Sostanzialmente anche qui il codice è davvero semplicissimo con un titolo, un sottotitolo, l'autore eh, se volete usare l'istituto per cui state facendo la, la presentazione un logo che glielo potete dare con qualsiasi formato grafico dal JPEG al PNG all'EPS, quello che ne avete voglia una data oppure non dargli la data io in questo caso l'ho fatta l'altro giorno quindi ho dovuto dare la data per far sì che all'inizio nella mia prima slide ci fosse la data corretta di oggi 26 ottobre. Se lo compilavo stamattina o ieri sera a mezzanotte, un minuto, mi veniva giù da sola, non c'era bisogno che gli dava questo altro attributo. Come è strutturato? Non è fatto assolutamente come una presentazione classica, è suddiviso in frame. I frame sono un ambiente, generalmente di una pagina, che permettono di incorporare qualsiasi cosa dal video all'immagine, al testo, l'elenco puntato, l'elenco numerato, quello che ne avete voglia. Dopodiché, se utilizzate degli overlay, lui in automatico spette il vostro frame in tantissimi frame, senza la necessità di rigenerare codice per animarlo. Ad esempio voi qui state vedendo, questo è un primo frame, questo è il secondo frame. Noi abbiamo cambiato frame in realtà, non ho fatto una dissolvenza lui mi ha semplicemente generato due frame in cui ho usato un'opacità inferiore per farmi vedere che appare il mio blocco di codice per mostrarvi il codice sorgente e non c'è niente di estremamente difficile, stai iniziando un frame lui vuole che gli dici che lo stai iniziando, vedi in frame, scrivi quello che vuoi scrivere nella diapositiva end frame, fine, finita la depositiva um, Ovviamente, nelle presentazioni, spessissimo, si utilizzano gli indici gli elenti numerati, gli indici puntati, non so, si chiamano itemize, in italiano non mi viene, eh, e quindi è utile farvi vedere come potete generare un itemize o un enumerate in modo veramente semplice. Begin itemize slash item, questo è un item, parliamo di frame, poi io qui ho aggiunto questa cosa che è l'overlay, cioè il fatto di poter fermare in modo, di far apparire in modo sequenziale, con una pausa, i vari elementi. È brutalmente semplice, gli dici, finisci sta riga, dagli una pausa, finisci quest'altra riga, dagli una pausa, doppio slash, spazio, slash pausa. E così via. E quindi create il vostro itemize o il vostro enumerate. L'enumerate cosa molto comoda che comunque utilizza item, per, anche se poi lui, come output finale, vi restituisce un elenco numerato. Quindi ah, cambiate soltanto il begin e l'end, ma alla fine il risultato è lo stesso. Un'altra cosa estremamente comoda, soprattutto per chi viene dall'ambiente scientifica e si trova spesso a mostrare dei dati, è l'utilizzo delle tabelle le tabelle qui se ne possono fare veramente di ogni tipo, per ogni fantasia si possono fare anche delle cose veramente bizzarre sono di una semplicità unica come codice, ma veramente sono delle stupidate gli dici che devi iniziare una tabella gli dici come vuoi che sia il testo c sta per centrato, l sta per a sinistra r sta per destra e gli metti le le barre verticali in base a quante linee vuoi voglio che dalla pri la prima con la seconda colonna ci siano due linee che separano nell'altra ce ne sia una sola nell'altra ce ne volevo tre ce ne mettevo tre. dopodiché inizio e gli dico la prima cella la voglio vuota infatti AND sono le congiunzioni tra le varie celle prima di AND non ho niente e quindi otterrò una cella vuota qui dopodiché gli do un textbf da un bold titolo 1, che me lo scrive in cassetto, e titolo 2 e titolo 4. Titolo 1, titolo 2, titolo 4. E lui già sa che quelli vanno separati così. Dopodiché gli do un h-line, una linea orizzontale, poi gli do un'altra e mi genera una doppia linea orizzontale. E quindi poi inizio le altre cellule. Text df4 mi, mi genera titolo 4, c'è la 1, c'è la 2, c'è la 3, e così via e quindi questo è come si fanno le tabelle alla fine della riga vi dovete ricordare di chiudere perché sennò no lui va a capo e continua a leggere quindi quando finisce la riga della tabella gli date il doppio slash per andare a capo e potete sbizzarrirvi perché poi ce n'è di ogni potete fare la linea più doppia, la linea più sottile le potete allineare a sinistra le potete fare senza le linee senza le h-line quindi ottenere quelle tabelle soltanto colonnari per, per lo scorrimento dei, dei dati che sono verticalizzati potete farne di ogni ma veramente uno si può sbizzarrire a, a fare le, le cose più folle con le tabelle, sono divertentissime. Anche se poi arrivo a un punto che ti perdono Quando diventano un po' complesse tutti gli enti da con/ slash non si capisce più niente, meno male che ci sia i marcap colorato perché sennò ti perdi completamente. I temi e qui è eh, un divertimento unico perché uno può fare quello che ne ha voglia davvero ci sono delle combinazioni di temi quelli sono i temi predefiniti che si possono utilizzare senza considerare il fatto che li potete modificare tutti o farli da due quindi questi qua sono le modesti temi che vi offrono per fare una presentazione io qua ho usato Berkeley che mi dà già queste barre queste la posizione del logo mi dà già l'indice qui a sinistra eccetera per usarli Use Team, nome tema, finito. Cioè non devi fare il colore della pagina, il colore della barra, cambia lo sfondo, cambia la sfumatura, cambia quella... Fa lui. Non siete soddisfatti? Vi permette di cambiare il Color Team, l'Inner Color Team e l'Outer Color Team. Ognuno di questi va a cambiare lo schema colori di una determinata parte della presentazione. Vi spiego meglio. Vabbè, il, il, um, il comando è semplicissimo e lo fa per tutti e tre i tipi si usa un use color team poi in base al, al parametro che gli passate lui capisce se è interno, esterno o generico avete vari tipi di color team che vi permettono di utilizzare lo stesso tema cambiandogli il colore il color team generico pialla via tutto quanto quello che era stato scritto dall'autore principale applicando alcuni schemi di colore che si vede sono ehm, Considerati efficaci in una presentazione per attivare l'attenzione di chi ascolta. Questo, qui, ad esempio, è un Wolverine, se non erro. Sì, sto usando un Wolverine, che è un blu su, un blu su giallo con la sfumatura d'arancio di qua, che permette un'ottima visibilità, comunque, perché il contrasto, soprattutto il blu giallo nella barra in alto, è estremamente visibile da chiunque. Sfondo bianco con, del, con dei blocchi non troppo scuri, con un colore abbastanza tenue che non stanca gli occhi. Quindi è stata la mia scelta personale, però uno dovevo usare delle cose contrastatissime come un zigallo, come degli altri temi. Nessuno lo vieta. Il colore interno, in questo caso sto usando un rose se non ho sbaglio, che è quello che mi decide quello che c'è all'interno del frame, cioè qui. Come saranno disposti i colori? Quali saranno i colori di questa parte, di questi bottoni e questo è il tema interno. Il tema esterno è questo qua. Quindi, io posso tenere un tema interno che non c'entra niente col tema esterno, uniformare un tema interno e un tema esterno pur mantenendo la schematicità di, quella, di questa slide qui. Che però cambi, rivoluzioni completamente gli schemi colori. Posso mantenerli contrastanti, posso cambiarli in modo eh, cioè le combinazioni sono infinite, cioè l'altra sera ci abbiamo perso un'ora per scegliere la combinazione di colori che vi dovevo portare, che, che era efficace, non stendasse la lista, abbiamo fatto delle disquisizioni su queste cagate, però avevamo bevuto. L'ultima cosa che vi volevo far vedere, questa è un'animazione, come potete vedere, è un fade in. Non che io sia particolarmente favorevole alle animazioni, a quelle che lì, perché soprattutto quando si fa una presentazione in ambito professionale non mi sono mai piaciute grandi, preferisco le cose semplici. Però hanno una semplicità brutale. Tra, slash trans, box in, box out, dissolve, glitter, eh, flip vertical flip, horizontal in, horizontal out c'è insomma una caterva potete scegliere la durata potete scegliere anche l'angolo di orientazione con cui entra e qui esce la la la dissolvenza quello che è si utilizzano così, inizio il frame, gli do il titolo e poi gli do slash transbox, sì, fine, quella, quella slide entrerà interamente con l'effetto questi sono tutti i link cliccabili che troverete quando potete scaricare queste slide e ci sono tutti i manuali PDF di centinaia di pagine sull'Atec dove sono fondamentali se volete capirci qualcosa all'inizio l'Atec per l'impaziente che è fatto benissimo l'arte di scrivere con l'Atec che è un pochino più pesante una lettura impegnativa complementi di latte di scrivere con l'Atec e poi ci sono i vari manuali delle classi che vi ho presentato eh, un tutorial in Beamer, fatto in Beamer da, un, da una personalità abbastanza ehm, in auge in questo momento per quanto riguarda la, lo sviluppo di Beamer ehm, poi ci sono degli altri contributi italiani e il Guit che vi consiglio caldamente di visitare perché sono delle persone veramente squisite qualsiasi cavolata, a qualsiasi livello tu sia non ti offendono mai, non ti dicono mai usa il cerca o se te lo dicono ti danno comunque la risposta ti dicono però le prossime volte usa il cerca quindi ti mandano a cagare con eleganza cioè... <ride> e poi ovviamente non ci dimentichiamo mai che la documentazione locale esiste basta usare un comando da text doc con il nome del pacchetto che volete vedere text.top-tasing fa apparire il manuale interno che avete installato quando avete installato l'art. Grazie per l'attenzione e buona continuazione di Linux Day a tutti.